Dunque, ok, allora, su Ubuntu la situazione è un pochino complicata perché è vero che basterebbe fare uh, apt get install mindtest, test ma arriva una versione vecchia e quindi non è quello che vorrei farvi fare Allora, per risolvere questa cosa ho creato un uh, bit.ly, cioè quindi un shortnet che si chiama bit.ly-sal, salazar ma test ubuntu okay? quindi nel momento in cui fate questo link venite automaticamente proiettati su dove vengono pubblicate le versioni stabili per ubuntu mm. ora qui la versione ultima di ubuntu è fondamentalmente... La, eh, allora, qui ci sono le varie versioni di ubuntu che avete quindi io per esempio ho la 17 04, se non la sapete che versione avete, vedete che basta che fate cat etc. issue c'è cioè l'Ubuntu 1704 e quindi qui andiamo a prendere 17041 eh, e prendiamo in particolare la um, la versione 0.4.16 la differenza fra AMD 64 e 3.8.6 è che AMD 64 è 64 bit e 3.8.6 è 32 bit. Noi quindi prenderemo la versione, questa ce la scarichiamo. Vedete che si può anche installarla. Ma noi salviamo, ma possiamo anche installarla direttamente con il, il software install, che è più facile. Quindi lui la scarica. In teoria e ehm, quando l'ha scaricata dovrebbe poi lanciare l'installer l'installer... ah questi sono... no non era questo aspettate questi erano debug sim ma noi vogliamo in realtà il, ehm, il programma proprio effettivo, no? il targizeta con le nostre cose quindi 0416 ppa ubuntu 17 e... Eh, abbiamo detto 10? 17.04, quindi anche il 17.10 visto che funzionava, quindi eh, prendiamo pure l'ultimo in ordine di tempo. 3 giugno 17.10, lo salviamo, lo installiamo. Lui lo scarica e poi ci chiede: dovrebbe chiederci dopo un po', non appena l'ha scaricato. Adesso su Firefox, allora dovrebbe partire nel caso che non partisse lo... ah ce l'abbiamo qua sotto, ma in testa, è partito qua sotto e gli diciamo di fare l'installazione. Fa l'installazione del nostro pacchetto, eh, chiede la password, password di superuser, e quindi procede all'installazione. Ecco, questo è il modo diciamo più indolore. Per, eh, che ho trovato per lanciare il, eh, la versione ultima, vediamo se è vera, launch, allora qui se la lancia tra virgolette, però a questo punto se noi andiamo su una finestrella qua e facciamo mine test quello che succede è che dovremo avere la versione mine test 0.4.16 e a questo punto punto in realtà eh, togliamo il mondo che avevo messo lo ricreiamo da capo quindi nuovo world name lo chiamiamo ubuntu l'ho già creato prima ecco perché lo vedete e poi facciamo create e quindi play game facendo play game escape mettiamo a schermo intero e quindi abbiamo il nostro eh, ah, ecco qui una cosa andiamo sul menu Settings, ricordate che io suggerisco sempre, soprattutto per quelli che ci vedono male, di cambiare da 72 a 100 dpi. Eh, a farlo bene. 100, save. Così diventa leggermente un filo più facile da vedere. Mm. Andiamo: a local game, ubuntu, play game e a questo punto dicevamo, eh, qui si vede un po' male perché sono in una macchina virtuale quindi ehm, e di fatto è difficilissimo da controllare il mouse ma fondamentalmente siamo entrati e questo è tutto quello che ci interessava per, per Ubuntu quindi eh, vi ringrazio per l'attenzione la, e ci vediamo poi per l'installazione su Mac